Nello scorso video avevamo visto che cosa succede se dai quattro pozioni a questo demonio Lo so E risuccede questa seconda volta, però la seconda volta Cioè che cosa succederà mai? Ed è successo questo, cioè praticamente lampeggiano le porte in questo momento Io non mi capisco del perché e c'è sto qua che è sempre, sempre così, tutto quanto con il suo sguardo oscuro. Guardatelo, è un demone, tutti lo sanno. E invece però io, noi ora abbiamo il paracetamolo. Questa dovrebbe essere una pozione che noi gli diamo e lui dovrebbe curarsi. Ma che cosa succede se noi gli diamo due quindi di queste pozioni di cura anche quando lui sta bene? Vediamo un attimo perché... Non voglio più giocare a questi giochi però Ora vediamo che cosa succede se gli do la seconda pozione di cura Siete pronti per questa misticità assurda Io non so davvero cosa potrebbe succedere Non ne ho la più valida idea Quindi 3, 2, 1 Prima di farvi vedere cosa succede Che cos'è meglio di un'intelligenza artificiale? Sicuramente tantissimi cervelli messi insieme quindi se io facessi le sfide e risolvessi i misteri che mi proponete voi nei commenti Farò i video più forti che mi chiederete Quindi siate attivi nei commenti Più cervelli e più misteri Diamogli la pozione <ride> Tu sai che io ho giocato per ore per potermi comprare questa pozione di cura Vero Torno subito ho deciso anch'io di scaricare questo demonio, che questo è sempre dello stesso creatore che ha creato l'altro gioco, avete presente? Ma secondo me lui è maledetto, il creatore, dico. Praticamente questo qua ha dei piedi brutti, eh, quindi sarà magari chissà, un... mi piacciono i piedi al tizio. Qua però c'è la pozione. Cosa succede se gliela diamo per ben due volte anche a questo? È interessante da vedere, infatti, dobbiamo andare ad investigare questi misteri. Anche perché secondo me questo creatore nasconde qualcosa. Cioè, secondo me potrebbe forse... Davvero essere un hacker, ragazzi, cioè io voglio proprio scoprire la verità che ci sta dietro, capite? E proponetemi altre sfide perché io questi 1000 euro li voglio vincere. Voglio capire le verità, vedete quanto c'è scritto? Per tre, ci sono tre di queste pozioni di morte. Vediamo un attimo che cosa fa. Se io do la prima, allora tecnicamente nella prima gli cadono gli occhi, il naso, esplode a pezzettini. E diventa... E eh, trema tutto, che caspita sta succedendo? Avevo disattivato l'audio, sentite la musica, quanto è bella. Ok, vediamo cosa succede se gli do la seconda pozione. 3, 2, 1... <ride> prego non uccidermi. Ti prego non voglio morire. Ti prego non spiarmi, non spiarmi mentre dormo. Trema tutto, guarda. Fa tutto... È tutto simile a prima Non è cambiato niente Fermi un attimo perché devo capire i misteri L'ho detto devo, devo comprendere bene che, che cosa che succede qua Perché queste applicazioni che nascono così A muzzo a caso non è normale Quindi dobbiamo capire bene cosa succede Se gli do la terza pozione invece cosa succede E ora si sta avviando Ho paura di vedere cosa succede Compra Comidas la tienda non, non è successo niente Io ho speso tutte quelle migliaia C'è capito ci ho speso 10 minuti in pubblicità, cioè mi prendi per il adesso andiamo a vedere altri giochi maledetti perché io qua non mi muovo, ma non finiscono qui le app maledette perché praticamente qui questa casa è tipo maledetta. Boh, praticamente raga, questo è un gioco che ho letto tipo dalle recensioni che è tipo maledetto e quindi voglio capire meglio che caspita si intende per maledetto, perché potrebbe anche essere una cavolata, eh. Allora io apro questa porta. Apriti, sesamo. Sesamo sono uscito da sta stanza di schifo Ora, allora praticamente io devo individuare un mostro attraverso tipo le rune degli occhi Cioè tipo queste, queste cose qua Questa è un'altra cosa buona C'è una scopa Se io lo uso ora Credo che quella sia stata la visuale del mostro raga Possiamo vedere dove si trova il mostro secondo me Dovrei usare un'altra runa Beh sicuramente andare avanti ora Potrebbe essere relativamente pericoloso io direi di entrare qua dentro e non aver paura perché adesso vediamo il mostro Era qua, era qua fuori dalla mia porta Avete visto raga? Porca vacca Devi avere paura di me mostro Se n'è andato avete visto Io mo adesso prendo un'altra runa Che mi servirà sicuramente per poterla utilizzare Più avanti Mi dice scappa, devo scappare Scappa, scappa Vai via Devo... Avete visto il mostro era lì dietro Scusate, voi non vedete, però vi devo far vedere. Cioè, guardate che faccia è! Mi dice: No, impossibile. È lei, come? Ho visto le macerie? Devo capire un'altra volta dove si trova sta pazza psicopatica che mi sta seguendo. Boh raga io non capisco dove è quel posto però Perché potrebbe essere leggermente difficile poterlo identificare Cioè per me è abbastanza complicato Qua dentro posso andare Dice che non, non, non se ne può andare per ora Ah ok praticamente quella mi sa che è la porta d'uscita Quindi praticamente lì abbiamo visto si esce Ok Ehm, um, come? Non si sa, cioè probabilmente servirà trovare una chiave un po' come... Cioè mi ricorda un po' il funzionamento di Gran. Allora, tecnicamente qua si sale e si scende da una scala Il che mi porta forse a pensare che potrebbe essere pericoloso Perché qua ci potrebbe essere lei Qua c'è un'altra runa che mi permette di vedere dove si trova lei Che è veramente utile questa runa perché eh, io non la posso vedere normalmente Solo se ho questa runa posso... Capire dove si trova lei. E guardate che non è semplice per niente. Certo che questo gioco ha un sacco di misteri. Io voglio capirne sempre di più. eh. Cioè, e poi questa sfida comunque è molto, molto bella. Cioè, 1000 euro sono meritatissimi. Perché io qua mi sto cagando addosso un sacco. Scusatemi. Ovviamente ricordatevi sempre di. Scrivermi i, le vostre insomma le vostre sfide nei commenti perché io le faccio con i giochi horror oppure con Anche altri giochi anche su minecraft se volete perché io le faccio un, volentieri poi insomma se sono troppo pericolose, ovviamente le ignoro perché non è che vado a suicidare Dei passi dov'è lei ok lei è tipo in un corridoio che va avanti e indietro non si capisce bene ho bisogno di te dice mm, forse riferendosi Um, magari una persona passata che ha fatto parte della sua vita adesso magari riusciamo anche a comprendere meglio della vita di questo mostro forse è davvero tanto arrabbiato forse si sta cercando di vendicare verso la propria vita perché ha avuto una brutta vita e di solito i mostri tipo i fantasmi iniziano ad essere fantasmi cattivi proprio per questo motivo perché magari non hanno completato qualcosa che dovevano completare in vita Oppure perché magari hanno avuto una vita brutta Oppure perché ci sono state delle persone Che li hanno perseguitati Almeno da quello che io so dai fantasmi Cioè non è che me l'hanno detto loro Madonna era un topolino per fortuna Cioè allora nel senso Io non ho mai parlato Scappa scappa scurreggia maiala Spuzzone maiale scurreggio No no no scappa scappa ti prego Più veloce più veloce ancora più Di più di più di più ok ok ok ho scappato so Ho, ho scappato non si dice ho scappato che diavolo è sto posto, scusatemi. Ok, no, non respirarmi così nelle orecchie perché io ho pauraissima! Porca puzzarda scurreggia. Vai via. C'è la signora che stava andando avanti, indietro sulle scalone. Ma porca puzzarda scurreggia. Vai via, vai via. Non ti, non ti, non ti permettere, sai. Raga, io ho stra paura, eh. Raga, io... Sto per piangere, raga. No, io sono forte. Sono forte. Forte Comunque, noi siamo veramente forti. E eh? cioè, fare queste sfide, guardate che non, non è semplice. Ci sono le foto. Mamma che brutte che, che sono queste foto. Cioè, adesso senza offesa, avete presente quando, tipo, siete dagli zii che hanno. Ma... O tipo dai nonni che hanno queste tipologie di foto. Ah, questo è un enigma! Che se tu. No, devo scappare! Ma vai via! Brutta scappa! Madonna che pal. Devo eh, risolvere l'enigma Però se lei non me lo lascia fare Io non posso risolverlo Vabbè mi nascondo di nuovo qua Ok Annullo tutte le maledizioni Non ti permette di venire qua Perché guarda Mi nervosisco Mi nervosisco Poi chiamo la polizia Immaginatevi di ricevere tipo la chiamata Mi ha fatto innervosire il mostro del gioco Perché sta urlando adesso Non le ho detto niente Scava, Ancora scappa Io non scappo più Basta Sono stufo Ok Sono stufo Basta Se tu devi stare sempre qua Che cos'è Mi camperi ho trovato un macete Magari posso utilizzarlo per uccidere il fantasma Anche se non credo che possa essere una buona idea Cioè un fantasma di solito non si uccide con un macete Poi magari mi sbaglio eh Però credo che non, non funzioni così Devo capire dove si trova Ok si trova dove ci sono quelle scale brutte Ma mi pare che lei stia facendo un po' avanti e indietro Perché non credo che ci sia una vera e propria intelligenza allora, uh, vediamo se riesco ad indovinarlo. Ok! Eh no, raga, ma è difficile qua Questo è il bagno Allora, nel bagno La signora fantasma nasconde un medici, In kit di pronto soccorso di grado ospedaliero Che cosa c'è dentro? C'è la punturina che si fa nel sedere? Mi sono appena ricordato che aveva detto Non posso dormire Ma perché tu dormiresti mai in una situazione del genere? Scusa. Documentari medici Ma scusate, ma siamo in ospedale, non ho capito Cosa servono? E eh, dimmelo tu, cioè, Questi più o meno erano i miei fogli di compiti a scuola Erano sempre così, chissà come mai Pronto? Ah, c'è un veleno, posso berlo? Bottiglie inquietante <ride> Mi sono sempre chiesto cosa ci mettessero dentro Cosa ci potranno mai mettere dentro, secondo te? Ci metteranno i medicinali normalmente, in negli ospedali Ah, puzzolo! No! Mio. Scrivetemi se ho vinto questa dannata sfida E soprattutto ditemi quali altri giochi e quali altre sfide devo fare Per poter vincere dei soldi o perdere Insomma fate voi Ricordatevi sempre di iscrivervi. Proprio così è eh. E lasciate like Che è sempre molto bello riceverlo